Cari tutti, buonasera, faccio questo video per raccontarvi un episodio personale eh, che però interessa perché è un tentativo di truffa, quindi una cosa neanche tanto piacevole, un tentativo di truffa eh, diciamo sulla carta di credito però a mezzo telefonico. Adesso vi racconto bene com'è andata perché credo che sia molto utile come caso di studio per altre situazioni simili che probabilmente possono capitare a, a tutti noi perché io sono molto attento come gestisco eh, i dati della mia carta di credito ma probabilmente non è mai abbastanza l'attenzione ecco vi racconto cosa succede allora eh, mi è arrivata una chiamata sul mio cellulare che poi vabbè è anche il numero l'unico numero che io utilizzo sia per lavoro che per vita privata non ho due cellulari e quindi insomma è legato a lo, lo do anche appunto a, a, alla banca, a chi mi deve seguire per questioni finanziarie, contabili e via dicendo quindi non è strano che qualcuno mi telefoni su questo numero per una questione legata alla carta di credito però primo indizio che, che cominciava a suonare strano a suonare a puzzare di losco era il numero anonimo il numero completamente anonimo si risponde una persona ehm, un uomo o, giovane con una voce chiara ben impostata con però chiaro accento campano ehm, anche questo strano perché solitamente il call center di bnl della mia banca che è bnl eh, chiama da roma anche però, vabbè, non, Ovviamente non è detto perché a Roma può anche lavorare qualcuno che viene da altre parti d'Italia, a volte in realtà sono anche stranieri perché i call center sono un po' delocalizzati. Detto questo però, ecco, giusto come informazione, l'accento era, era in, in questo caso specifico era Campano e eh, si è presentato come un eh, funzionario di BNL che aveva notato un movimento strano sulla mia carta di credito e eh, mi chiedeva se io avessi fatto delle operazioni di recente eh, su alcuni siti, non tornandomi la cosa perché ultimamente non ho fatto acquisti particolari con la carta di credito online, ho chiesto maggiori delucidazioni ma subito ho fatto notare questa cosa ma è un po' strano che lei mi chiami, che lei mi chiami con un numero anonimo e lui ha risposto dicendo, eh, sì sì è il nostro call center è numero anonimo perché ci occupiamo di frodi, e, ehm, però dovrebbe esserle arrivato un sms da BNL che le preannunciava la mia chiamata. Io mentre sono al telefono vado a vedere nell'elenco degli sms non è arrivato nulla. E quindi glielo faccio notare, lui dice boh probabilmente non è arrivato comunque eh, visto che potrebbe esserci un danno cioè mi ha messo addosso anche un po' no, giocano anche su questo aspetto emotivo un po' del, del cercare la, la, la paura e, e l'ansia eh, no perché potrebbero esserci altri movimenti strani questo che ci risulta è di 419,30 euro su un sito che mi ha nominato che non, non mi ricordo non conosco Um, lei mi conferma che la sua carta di credito è con lei in questo momento, io apro il portafoglio, la carta di credito era qua senza problemi, mi dice le ultime quattro cifre della carta di credito e lei è questa la sua Lì ho iniziato a insospettirmi, quindi pian piano mh, mi sono un po' irrigidito però l'ho lasciato parlare per vedere dove voleva arrivare eh, adesso capite come stata come era pensata la truffa lui mi dice ehm, allora se lei non ha fatto queste operazioni la carta di credito è, con, è ancora lì con lei vuol dire che l'ha smarrita semplicemente lei mi deve autorizzare a stornare questa operazione di 419 euro eh, centesimi eh, le arriverà adesso un sms in cui lei mi deve autorizzare la, eh, questo storno e ovviamente eh, era molto strano perché innanzitutto sms, io ho detto: eh, su, su, che le deve, su, su che numero lei me lo deve mandare questo sms? Ed era una mia domanda per mettere la prova per vedere se davvero avevano il mio numero di cellulare. Avevano anche il mio numero di cellulare corretto, me l'ha detto a voce. Ma il messaggio non è arrivato via sms, il messaggio è arrivato tramite l'applicazione della banca. E sono quei messaggi, quelle notifiche, non sono dei veri messaggi, sono delle notifiche dell'applicazione in cui ti viene chiesta l'autorizzazione non a uno storno, ma l'autorizzazione a un pagamento. E quindi, per fortuna, non ho perso lucidità in quel momento quando ho visto autorizzi il pagamento tramite app, io ho rifiutato. Lui ha detto, "Ah ma signore, ma eh, ci risulta che abbiamo mandato il messaggio per, per, eh, per lo storno, ma lei ha ha rifiutato lo storno, allora ho lasciato parlare ancora a te, eh, guarda, deve essere stato magari un problema, ho sbagliato, oppure non ho aperto l'applicazione in modo corretto, me lo rimandi, perché volevo vedere davvero fino a che punto potevano arrivare. Lui me l'ha rimandato, io gliel'ho rifiutato di nuovo e poi, diciamo, mi sono anche lasciato andare in qualche epiteto particolare, al primo epiteto che gli ho dato, che gli ho lanciato telefonicamente, ha messo giù, eh, ha messo giù la, la comunicazione, quindi se davvero state molto attenti, è l'equivalente, sostanzialmente di quei messaggi che arrivano via sms con dentro un link che ovviamente rimanda ad un eh, sito che non è quello né della banca né delle poste né di altri operatori ma sono dei link malevoli in cui voi andate a inserire i vostri dati di, di carta di credito di banca in modo, eh, come dire, incosciente e, e ingenuo è la stessa cosa, semplicemente invece di funzionare attraverso un link questo l'hanno fatto telefonicamente, volevano vedere se io abboccavo c'è da dire che sono stati molto bravi eh, io sono abbastanza del settore, abbastanza eh, rodato e, e pronto su, queste, su queste, diciamo, in queste, in queste materie, quindi ho odorato che ci fosse qualcosa che non andava quasi subito, ma ammetto, ammetto che se fosse stato in una situazione magari di, di minor lucidità, minor concentrazione, di fretta, eh, o, se fossi stata un'altra persona, provo a pensare so, a miei genitori, a amici più anziani, gente che non ha praticità con, con queste cose, probabilmente era facile cadere e autorizzare. Quindi, autorizzavi non lo storno, bensì un pagamento di 419,30 euro a un sito. Che dopo ho fatto lo screenshot di queste due autorizzazioni che io ho negato e niente, quindi alla fine non sono usciti a prendere i soldi, ciò nonostante ho dovuto bloccare la carta, quindi il fastidio me l'hanno creato lo stesso, perché i dati che avevano in loro possesso erano troppi, avevano il mio cellulare, sapevano che era collegato ad una carta di credito Mastercard su banca BNL, così adesso sapete tutto, <ride> sapete, anche <voi. ride> eh, eh, sapete anche voi su quale banca mi, mi appoggio, però insomma, non credo che sia questo il problema, il problema era appunto che sapevano anche i quattro numeri finali della carta di credito, e sarebbe stato il colmo eh, che sapessero anche le famose tre cifre di controllo, quelle che ci sono dietro sulla carta. Non hanno provato a farmele dire, non ci sarei ovviamente cascato, Sarebbe stato anzi quello sarebbe stato il campanello d'allarme peggiore, però probabilmente ce le avevano perché comunque sono riusciti a fare un tentativo di pagamento. Oppure erano su qualche sito che permette di fare un, un pagamento anche senza inserire le tre cifre, è molto strano, è molto raro. Perché, perché comunque poi devi, fatto il pagamento con, con il semplice inserimento dei dati da carta, comunque passi dall'applicazione per l'approvazione e quindi comunque dovevano telefonare e vedere se il tonno abboccava all'amo e avesse, eh, se poi il tonno avesse anche poi scelto di, di approvare quella, quella operazione. Detto questo, come dicevo, erano troppe le informazioni che ero in loro possesso per stare tranquillo, e lasciar perdere, dire che okay, vabbè, non, ci, non sono riusciti a prendermi i soldi, quindi è andata bene, e ho dovuto bloccare la carta, quindi adesso rimarrò per 10-15 giorni senza la carta di credito, cosa che potrebbe causarmi non pochi fastidi, e ehm, questo ve lo dico appunto, vi ho raccontato queste cose per, per aiutarvi a stare in campana, adesso aggiungo una nota fastidiosa e polemica, verso il call center della, della banca che non mi ha per nulla eh, eh, diciamo, dato l'impressione di essere funzionante e, e, e, e diciamo, efficace per questo tipo di segnalazione. Ovviamente le, i, i call center in cui si bloccano le carte di credito devono avere un fast track, una, una, una corsia preferenziale per cui in giro di pochi minuti tu riesci a parlare con un operatore e chiedere il blocco cautelare della carta e invece sono stato mandato in giro per una serie di opzioni, schiaccia il tasto 1, schiaccia il tasto 3, ascoltando anche per non pochi minuti messaggi quasi pubblicitari in cui mi raccontavano dei mutui, dei, delle possibilità di assicurazione, cosa che ecco, non, non mi piace da una banca, da una banca seria, da una banca, una banca grande, e quindi questa cosa me la, come dire, la noterò e la segnalerò. Quindi questo, questo diciamo. Questa parte polemica destinata più che altro a, uh, ai manager eh, della, della, della banca BNL, eh, tra l'altro anche lì c'è un numero, ultima annotazione, c'è un numero standard, per, per diciamo un numero un 800 che è uguale per tutti gli utenti Mastercard, quindi che la tua Mastercard ti venga data da, eh, dalle poste o da BNL o da Unicredit o da Credito Cooperativo passi comunque da questo unico call center ma poi questo unico call center ti rimanda ti dice di chiamare il, il tuo il, il numero di telefono della tua banca il che non serve a nulla quindi Mastercard dovrebbe avere anche lì un, un primo, una prima risposta una, un primo servizio di risposta e di raccolta di questa, di questa lamentela di questa segnalazione e bloccare la carta magari te, temporaneamente e cautelativamente e poi al massimo rimandare il tutto alla banca. Invece mi hanno subito rimandato e devi richiamare questo numero, quindi anche lì tra Mastercard e BNL forse potrebbero mettersi d'accordo meglio e gestire molto meglio questo aspetto. Chiuso il discorso, chiusa la parte polemica e la lamentela, però state davvero in campana perché di truffe come queste ce ne sono in giro molte. Fino a questo momento ne avevo viste tante attraverso SMS e email, i cosiddetti email scam eh, o, o messaggi scam, al telefono non mi era mai successo, eh, però ecco, è stato utile per capire quanti dati delicati eh, e pericolosi di mia, di mia competenza fossero già in mano a questa gente, quindi, quindi bisogna davvero stare molto molto attenti a come li diamo in giro e come li utilizziamo. Grazie a tutti, spero che sia stato utile, condividetelo perché sicuramente servirà come lezione ad altri. C'è cioè, l'esempio di questo... Eh, di questo tonno, del tonno a riprendi, può insegnare agli altri pesci a non abboccare. Io però ecco, è stato un tonno abbastanza, abbastanza diligente. non ho abboccato e, e anzi mi sono tolto la soddisfazione di fargli perdere un po' di tempo e di insultarli per qualche secondo. Va bene, grazie a tutti e alla prossima, ci sentiamo.